Cambio per non è uno dei miei anzi forti, però in pratica cercare di la rotazione da questo dito qua. Ah. E quindi frena la palla? Si sì. Le dita che comunque danno più velocità della palla sono queste due Quindi togliere l'indice e questo di questo è solo la parte, no? uh -huh. la parte esterna del dito Poi comunque questi qua fanno un poco